L'obiettivo di chi realizza una macchina di questo genere è competere in un campionato, nello specifico nel CVM, campionato italiano velocità salita. Ed è un campionato molto difficile, molto agguerito, specie nella categoria RS, dove ci sono dei piloti veramente capaci ed importanti. Sono Luca Dascenzo, sono un auto riparatore e con la passione delle gare in salita e in pista. Sono possessore della Mini R56, oggetto della prova di oggi con Matteo. L'obiettivo che ci siamo posti è quello di raggiungere una classifica che sia da considerarsi onorevole, quindi ci sarà molto lavoro di perfezionamento. Questa categoria, la RS non permette grosse modifiche sul motore anzi direi pochissime per cui tutto il lavoro viene fatto sul telaio della macchina le sospensioni e le geometrie questo permette comunque di avere una macchina molto prestazionale e divertente mentre sul lato motore purtroppo eh, specie nella versione n14 si soffre particolarmente la presenza del turbo lag, quindi impone una guida completamente diversa da quella che normalmente si effettua nelle salite, quindi le staccate devono essere anticipate per percorrere le curve già in accelerazione. Un po' di turbo lag sotto, forse è per questo che Luca mi consiglia di tenerla su di giri. Questo sembra facile a dirsi in verità, con le potenze attuali si rischia di uscire facilmente fuori non avendo il bloccaggio differenziale Oltre al fatto che la gomma che è permessa da regolamento Agisport prevede la gomma stradale, per cui anche le derive ritornano a essere importanti e vanno dominate con delle regolazioni specifiche. E qui c'è tutta la, la capacità dei nostri collaboratori, nello specifico TS, che cura questo aspetto e professionista veramente capace per cui tramite le nostre informazioni e la sua esperienza riusciamo a ottenere veramente dei setup eccezionali per la costruzione di una macchina e il suo perfezionamento c'è bisogno di competenze specifiche non, non si può fare tutto in casa. Per fortuna in questo tragitto in questi anni di gare abbiamo incontrato persone veramente valide, tra le quali annovero LM Tech che in questo momento ci stanno dando il supporto sia per quanto riguarda il telaio sia per quanto riguarda l'elettronica, ognuno con le sue competenze. Madonna, anche la frenata. Decisa, bella cattiva che emozione e tutto questo ci permette di fare dei passi molto più veloci rispetto a fare tutto in casa merda se va naturalmente quando tutto questo lo si può assemblare bisogna far sì che funzioni nello specifico della macchina e qui per fortuna ho la conoscenza di una persona veramente valida che ha dimostrato in questi anni competenza. Ricordo anche che Vincenzo Ottaviani è stato già campione italiano in N1006, quindi eh, ha dimostrato ampiamente sia con quella esperienza sia con altre di essere una persona veramente capace di capire la struttura della macchina e di fare le regolazioni adeguate per ottenere il massimo del rendimento. Tanto della rigiditezza della macchina la fa il roll bar. Questo è un roll bar a sei punte Uh, bullonato su delle piastre saldate interamente la scocca e tutta questa rigidezza di questo robot noi la trasferiamo anche sul volante e soprattutto sull'assetto e lavoriamo anche in funzione di quello. Ma molto molto importante su una macchina sia su pista che su strada è la seduta la seduta, è ovvero proprio la seduta di guida, che più stai con il sedere giù e meglio riesci a sentire tutti i movimenti, i trasferimenti di carichi della macchina e soprattutto anche le sensazioni di guida in frenata. Trasferimento di carichi eccezionale, macchina bilanciatissima, comunica da morire l'avantreno col il retrotreno, che lavoro che ha fatto Luca, che lavoro! il cambio manuale dà gusto ragazzi! In base alla seduta comunque dobbiamo sempre avere 90 gradi di, di braccia sul, sul volante e quando andiamo a incrociare non dobbiamo mai staccare le spalle dal, dal, dal sedile perché comunque in delle condizioni di gara eh, i movimenti che si fanno sulla macchina non, non, non sono dei movimenti normali insomma molto ci aiuta anche questo display di cambiata perché riusciamo sempre a tenere una coppia della macchina eh, in tiro e non andiamo mai giù di coppia che soffiamo un po' di turbolag. Abbiamo parlato, diciamo, della ciclistica della macchina e interveniamo proprio per quanto riguarda il discorso che abbiamo fatto sulle sospensioni. Abbiamo cercato un'estensione un che si parla proprio di far stendere l'ammortizzatore il più possibile, un'estensione massima e una morbidezza nella, nel carico della molla, in modo che possiamo trasferire i carichi in maniera molto più distribuita, non secca, perché avendo un baricentro basso e un passo molto corto, nei cambi di direzione, in frenata, abbiamo in gergo proprio il culo che ti viene dietro ti passa quindi dobbiamo cercare di avere un avantreno molto stabile però morbido nei trasferimenti di carico così il, diciamo, il culo della macchina il posteriore ci può seguire e giustamente io pilota o anche Luca eh, può sistemare diciamo, il, il punto di corda quello che sia con la maestria diciamo, di guidare la macchina di farla scorrere e giossare un po' con lo sterzo. <ride> così al primo acchito, per uno che non è un esperto e che, insomma, guida così, per divertirsi fa effetto una macchina del genere, ragazzi anche la frenata è eccezionale l'inserimento in curva impagabile, impagabile teniamola su, come dice Luca Dio! La gomma in Resist Art nel campionato italiano di velocità montagna usiamo questa gomma stradale, che come tutte le cose è una gomma stradale. Purtroppo in, nelle competizioni si va su una gomma radiale slick. La differenza tra le due è abissale, però cerchiamo appunto di trovare un setup tra questa gomma e una slick che ci permetta comunque di non stravolgere tanto la macchina. La, la slick è una carcassa molto rigida, quindi è una struttura rigida che già di per sé rigidisce la macchina anche nei cambi di direzione, nei trasferimenti di cariche. È una gomma molto, molto reattiva nella trazione, in tutte le cose. Qui è una gomma stradale, prettamente stradale, che la carcassa è quella sua è quindi una gomma morbida i tasselli fanno il loro lavoro quindi è una questione di torsione di gomma struttura e tela e tassello proprio che comunque trasferisce tutte queste sensazioni alla guida con una gomma slick che usiamo in pista abbiamo una, una rigidità anche un appoggio in curva soprattutto nella scorrevolezza della curva del, in curva della macchina e con una gomma stradale è molto più molto più diciamo torce un po' di più quindi abbiamo poca dobbiamo essere bravi noi a far scorrere la macchina e per questo lavoro abbiamo cercato di rendere la macchina morbida in compressione ma con un'estensione maggiore per avere sempre le gomme attaccate al suo per terra sull'asfalto per mordere sull'acceleratore voglio una R56 così wow. Anche lo 0% è importante, devo dire. Importante è la struttura del roll bar perché fa acquisire una rigidità tale alla macchina di avere anche un peso equiparato molto molto bene diciamo sul, per ogni asse e per ogni ruota. Qui parliamo di un peso di, di 10 quintali più o meno che è quello il limite della, della, della, della categoria ed è una gabbia che trasferisce la macchina tutta la rigidità che noi abbiamo bisogno soprattutto in pista ma anche in salita perché le gare in salita sono strade tutti i giorni dove noi ci passiamo normalmente con le macchine normali e correndoci con le macchine stradali eh, ogni asperità, ogni avvalamento, ogni mh, rivolo diciamo, asfalto lo sentiamo come se fosse un cratere invece in pista è tutta un'altra cosa diciamo che questo è un robar a 6 punte che, che al di là della sicurezza del pilota appunto trasferisce molto molto equità diciamo tra l'anteriore e il posteriore più si sta giù con il sedere e più si sentono le asperità della macchina e i movimenti che ci permettono di portare la macchina dove vogliamo noi sul punto di corda in uscita e soprattutto di farla scodare come dicevo prima per avere sempre lo sterzo più dritto possibile e dare gas quanto prima sul punto di corda and mock it up! Have you seen the eyes of your Have you heard the cry of pain? Have you felt the ache and hunger and tears falling like a rain? Allora vorrei spendere due parole per quanto riguarda la motorizzazione che sembrerebbe meritare senz'altro di più come concessione da parte della AC Sport, però hanno scelto questa modalità e noi la rispettiamo per essere coerenti in categoria. Quindi qui è stato fatto un lavoro di soltanto rialzo del motore, quello che in gergo si dice rialzo è nient'altro che un rifacimento delle parti di usura e termiche, quindi nessun tipo di potenziamento che viene però gestito invece delegato completamente alla centralina, quindi i suoi 246 cavalli sono più merito della centralina che del motore in sé per sé. Inoltre è importantissimo che si sottolinei un fatto, questa, questa vettura in questo momento sta correndo con un motore N14 che prevede solo un variatore di fase, non il Valvetronic dell'N18 che è molto più performante, soprattutto in ripresa dai bassi e questo permette di avere una potenza lì dove c'è bisogno di una ripresa sicuramente più efficace e più efficiente di, di questa motorizzazione. Ricordo inoltre che non è concesso usare un differenziale adobloccante e il cambio addirittura è proprio quello originale con il passo e il finale dell'originale, così come lo produce la casa. Qui è stato fatto ben poco come già detto a livello di potenziamento, eh, forse la, la cosa che degna di nota è il filtro dell'aria il cassonetto del filtro dell'aria della John Cooper Works che permette di avere un incremento di portata d'aria maggiore, ma eh, questo serve soltanto per far respirare il motore meglio, non ha nessun incremento poi sulla potenza, questo che sto dicendo l'abbiamo visto nel banco. Quindi diciamo, ehm, sento spesso eh, qualcuno che lo propone come potenziamento, ma noi in realtà dal banco non abbiamo avuto nient'altro che un'ossigenazione migliore. Questa macchina qui sicuramente pecca di, di una costruzione diciamo, abbastanza ehm, ridotta nella, nel perfezionamento, ha un eh, turbo molto molto capace ma un airbox non altrettanto all'altezza secondo il mio parere e anche le prese d'aria sono fatte per una macchina eh, praticamente stradale non pensando a un'evoluzione un diciamo importante anche perché quello che dà è sicuramente sufficiente in termini stradali per divertirsi quindi è una macchina che se non la si stravolge dà delle belle soddisfazioni e rimane anche funzionante mentre nella Plus, nella versione Plus ci sono tantissime modifiche che si possono fare ma qui bisogna mettere mano a un'economia importante e secondo me va visto già in un'altra ottica. That's why I love Mini Bravo Luca, hai messo giù una gran macchina veramente una gran macchina impressionante la fiducia che ti dà Senti il posteriore, Ci abbiamo delle gomme stradali ragà. delle gomme stradali di che stiamo parlando Sai che mi è piaciuta davvero tanto? Ho, ho goduto nel guidarla, poi a me le Mini piacciono da morire La Mini sarà la macchina del futuro dei giovani che vorranno correre nel futuro come lo è stato la 106 e la Saksu che sono eh. rimaste ancora tutt'oggi in, in gara e fanno la loro bella figura questa è una macchina sicura, questa è una macchina fatta bene, ha, ha dei concetti di sicurezza che vanno oltre quello che poteva dare una macchina di 25-30 anni fa, in sicurezza attiva e passiva, varianti intrusive, quindi comunque in caso di incidente eh, si ha eh, la possibilità di avere sicuramente una una risposta in termini di sicurezza importante, quindi io mm. rispetto a, a macchine che, che vanno benissimo che sono state nella nostra storia come quelle po da poco citate, penso che se dovessi proporre una macchina per un giovane questa è la giusta è giusto compromesso in questa configurazione, perché la spesa di acquisto di questa macchina a oggi è pari a un gruppo N che potrebbe essere una Saxo o una Peugeot. Naturalmente, poi se ci si vuole spendere si può migliorare, però ci si va a correre bene con un allestimento base. Ti posso chiedere un numero? E il prezzo può variare dai 10 ai mila euro, dipende dai contenuti già in essere. Ecco, quindi ancora da configurare o già no, no, uno no, step già, avanti? Già pronta per, per correre. ok perché si trova naturalmente ripeto poi uno l'errore che fa spesso è quello di voler scaricare sulla macchina un potenziale casomai che mm. non ha facevo mm. l'esempio prima di Vincenzo Vincenzo è una persona di quelle che sale su questa macchina e vince Vincenzo sale su un'altra macchina e vince perché ha su di lui caratteristiche importanti, certo. quindi anche con una macchina diciamo non, non con l'espressione massima riesce comunque a fare mm. una bella figura Bene. e questo secondo me è un concetto vincente, bisogna spendere meno soldi sulla macchina e più soldi per andare a correre se si vuole ottenere dei risultati ottimali e eh, c'è una scuola di gente capacissima, importantissima, giovane, che purtroppo a livello economico forse non può competere con... Mm. Il, con altre realtà comunque è uno sport molto costoso anche se è una categoria più bassa e diventa costoso nel momento in cui ci si ammala di, ah. di, di macchina dove, dove si vuole mettere contenuti si vuole perché il mercato offre di tutto certo però voglio dire tutto sommato è una macchina che si compra poco i, i ricambi li trovi eh, nuovi aftermarket, mm. a aftermarket al al demolitore, questa era una eh, mini Cooper S R56 John Cooper Works. L'allestimento no, no, no. No. no, ok, e comincia dal 184 cavalli. Quindi la Cooper S R56. Esatto, questa è una classica. Cooper S normale. Ripeto, abbiamo fatto quelle poche modifiche che servivano per metterla, come ad esempio i freni. Mm. perché. i Ferodo, le pastiglie, le 3000. Esatto, usando sia l'impianto della John Cooper Works perché la, la, la categoria lo permette. E con delle pasticche adeguate per, per avere una staccata al diciamo, recupero lì dove si è effettuato un lungo o uno sbaglio, quindi diciamo, la morsa di, queste, di questi freni è eh. senz'altro più efficiente certo. della versione originale. Per tutto il resto è una macchina che, la, che bisogna capirla, bisogna imparare come a guidarla come tutte, Come tutte, e a me poi ecco, non, non bisogna farsi prendere dal, dalla mano. del del, dal prodotto sempre innovativo perché lì si apre un mercato enorme. Oh, ma con dei costi guarda, che poi si ripercuotono. Sul qui su questa piattaforma siamo tanti young timeristi. Sì. <ride> Ci pensi? Con 15.000 euro potremmo cominciare a fare le gare in salita. Sarebbe veramente una figata. Poi avremo anche chi ce le prepara, vedi Luca. E i consigli anche di Vincenzo adoro il fatto che questa macchina sia stata preparata con passione in questo progetto che prevede delle cavallerie ancora umane dove non c'è bisogno di spendere tantissimo ma dove si pone tanto l'attenzione sul discorso dell'equilibrio della vettura del telaio dell'assetto del freno una macchina bilanciata che anche per chi non è un pilota quindi come me ne sa poco Può essere sfruttata di più. Nel prossimo video della R56 andrò in pista con Luca e Vincenzo e proveremo le slick. Ci sarà davvero da divertirsi. Io sono Matteo Torrisi, questa è officina del pilota e tratto di auto, principalmente timer, per cui se ti fossi affacciato qua per la prima volta, iscriviti cosa aspetti. Lasciatemi un like, mi raccomando, e attivate le notifiche così nel prossimo video, se vi piace il topic, sarete aggiornati. Per oggi è tutto e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao! I'm looking for a couch to crash on.